Alleluia Padre nel nome di Gesù Ti ringraziamo per la vita di Silvana Ti preghiamo di Aiutarla a far sì che questa scelta Che oggi ha fatto Lei la possa portare a termine Fino alla fine della sua vita Signore Che mai si possa allontanare Dalla tua via Signore E che tu la possa usare Come strumento potente Nelle tue mani Silvana, tu hai creduto nel Signore Gesù come tuo Signore e tuo Salvatore? Sì. Lo amerai, lo seguirai e lo servirai tutti i giorni della tua vita? Sì. Silvana, io non ti battezzo nel mio nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Amen. Amen. Alleluia! Alleluia.